e quindi chiamo sul palco il prossimo speaker, Antonio Rignanese. Ciao Antonio, benvenuto al Ciao, a... buongiorno. Buongiorno Alessandra. Tu ci parli di un tema che ha un enorme impatto sulla sostenibilità, quello che mangiamo e in particolare in una dimensione collettiva, cosa che mi sembra estremamente interessante. Quindi ti lascio la parola e buon talk. Perfetto, grazie. Sì, allora oggi eh, condividerò con, eh, con voi tutti eh, l'esperienza della Green Food Week, una iniziativa che è alla sua seconda edizione, eh, promossa da Food Insider. Allora, vado subito alla presentazione. Um, due brevi parole su di me, sono Antonio Rignanese, e eh, dal 2011 eh, aiuto le aziende, le organizzazioni e i professionisti a eh, costruire e supportare la propria reputazione e il proprio business online. Oggi eh, parliamo appunto della Green Food Week, eh, questa iniziativa eh, giunta alla sua seconda edizione, come dicevo prima, è promossa da eh, Food Insider, ma Prima di parlare di questa iniziativa, due velocissime parole su Food Insider, che è un osservatorio che ogni anno monitora le menze scolastiche italiane ed è impegnata da anni nella promozione di una ristorazione eh, buona, sana e sostenibile. sostenibile in grado anche di avviare una conversione ecologica attraverso il cibo eh, da sette anni circa elabora un rating sui menu scolastici e eh, produce una classifica delle migliori mense scolastiche italiane Food Insider è composta da un team eh, con professionalità eh, veramente variegate da avvocati, eh, nutrizionisti anche ecco docenti universitari proprio per analizzare questo fenomeno della mensa scolastica da tutti i punti di vista perché è importante la mensa scolastica? perché chiunque di noi abbia un figlio o una figlia che frequenta una mensa scolastica sa benissimo no? l'impatto e la rilevanza di questo fenomeno sociale, economico e culturale Ogni anno, ogni giorno, produciamo all'incirca più di 2 milioni di pasti al giorno e eh, ovviamente sono anche rilevanti, importanti, eh, gli scarti, ahimè, che vengono eh, prodotti. All'incirca 120 grammi eh, di cibo buttato ogni giorno per ciascun bambino, ossia il 22% della quantità preparata. Verdura, ma purtroppo anche pane, pasta, frutta, carne e pesce anche se in percentuali minori. Eh, ancora qualche brevissimo dato, eh, spesso oggi, se, secondo anche l'ultimo report di Save the Children, eh, ma anche di Cittadinanza Attiva, eh, la mensa scolastica rappresenta per molti bambini italiani l'unico vero pasto completo al giorno, quindi capite bene come possa essere come è una misura eh, di supporto sociale davvero rilevante per, per molte famiglie italiane. Per ogni dollaro, per ogni euro investito nella mensa scolastica abbiamo un ritorno di 9 dollari, 9 euro circa, eh, in esternalità positive, eh, come anche ad esempio in posti di lavoro, circa 1700 nuovi posti di lavoro per ogni 100.000 bambini diciamo che usufruiscono di questo, di questo servizio. A questo punto dopo davvero tanti anni di studio, di monitoraggio delle menze scolastiche italiane nel 2022 ci siamo chiesti come possiamo rendere le menze scolastiche e non perché abbiamo esteso anche questo invito alle menze aziendali, alle menze universitarie e ospedaliere più sostenibili. La risposta è, ovviamente, creando dei menu con meno carne, più legumi, più biologico e soprattutto più locale. Così nasce appunto la Green Food Week, nella prima edizione del 2022, in realtà nasce da un'idea di due comuni, principalmente della regione Marche, cioè quello di Pesaro e quello di Fano, che in collaborazione con l'Asur, oggi si chiama AST, avevano realizzato un'iniziativa per sensibilizzare i bambini, le scuole, i genitori sull'importanza dell'alimentazione eh, diciamo mh, basata più su eh, verdure e legumi da un punto di vista però della salute, della salute, no? della salute del, nostro, del nostro corpo. Da qui hanno, siamo stati contattati da, da questi comuni per essere coinvolti in questa iniziativa e l'abbiamo estesa ad altri comuni che, che avevano e che hanno delle mense virtuose come quello di Cremona, come quello di Sesto Fiorentino e eh, l'iniziativa ha diciamo, assunto poi una rilevanza nazionale fondamentalmente e, e così abbiamo lanciato la nostra prima edizione nel 2022 eh, riuscendo a raggiungere eh, più di 327 pasti sostenibili in una settimana ben specifica, quella di febbraio, e 96 adesioni tra comuni, università e aziende. Eh, ovviamente, ehm, visto l'impatto, no? visto il successo anche della, di questa prima edizione, abbiamo deciso di proseguire di questa iniziativa e di rilanciarla nel 2023 con alcune diciamo, in, importanti eh, novità e miglioramenti. Soprattutto eh, c'è stato un grandissimo supporto dell'organizzazione Meno per Più, che è un'organizzazione che eh, supporta le aziende nell'elaborare menù eh, più... Ehm, Diciamo, sostenibili e anche con meno carne, ovviamente più verdure, cereali e legumi, e eh, ci hanno aiutato a preparare questi materiali eh, informativi ma anche didattici che abbiamo condiviso con eh, le scuole, ad esempio, il ricettario, eh, quindi dare proprio delle ricette, delle idee su come rendere un menu eh, più sostenibile, eh, dei materiali anche educativi e anche dei materiali di comunicazione per le aziende che le aziende che hanno aderito hanno utilizzato nei propri, nei propri spazi eh, aziendali. Ma l'aspetto ovviamente più importante è stato quello del coinvolgimento dei bambini, degli insegnanti e dei genitori, dove grazie a questa iniziativa hanno potuto eh, giocare con materie prime nuove, eh, qui vedete qualche immagine, quindi con eh, semi, eh, legumi, e eh, avere anche delle esperienze con dei piatti nuovi, con materie prime che magari conoscono, ma eh, proposte eh, in maniera tale che possano, diciamo, che potessero essere gradite dai bambini. E allora eh, gli insegnanti, ma anche i genitori con i quali siamo in contatto, ci hanno riportato no, alcuni feedback dei, dei bambini, e mamma oggi a scuola ho mangiato il cibo amico del pianeta, è una di quelle frasi, ora qui non posso condividere video, ma... Abbiamo anche contenuti video dove eh, vediamo anche i bambini molto contenti e soddisfatti di questa, di questa esperienza che hanno vissuto in questa settimana. Uh, Quest'anno abbiamo anche prodotto sempre anche con il supporto di Meno Per Più e di Valentina Taglietti un video per lanciare questa iniziativa, il primo che vedete alla vostra sinistra dove abbiamo fatto veramente un, un appello un, ad aderire a questa iniziativa e abbiamo uh, ricevuto uh, numerosi contributi, contenuti video ma anche fotografici delle varie realtà che hanno aderito e che hanno... Prodotto a loro volta contenuti per sensibilizzare e per manifestare la propria adesione. Qui vedete un reel di eh, Riccardo Lorello, studente universitario dell'Università Bicocca di Milano, e anche un eh, campione italiano delle università di 2023, oppure il cuoco della Mensa Scolastica di, di Bergamo che eh, condivideva ricette eh, durante la settimana della, della Green Food Week. Abbiamo introdotto anche un altro elemento di novità quest'anno, ossia quello della data visualization, far vedere le adesioni che eh, ci sono giunte, ci giungevano giorno per giorno, sia attraverso un'infografica, ma anche attraverso una mappa delle, delle adesioni. E questo ci ha reso anche subito evidente, come potete vedere sulla, sulla mappa, che... Eh, è necessario per la prossima edizione lavorare anche molto di più con il Sud Italia per coinvolgere molte più realtà del nostro Sud Italia. Qualche numero, un po' di vanity metrics molto velocemente. Eh, dal, in tutto il periodo di promozione dell'iniziativa e svolgimento dell'iniziativa, quindi 18 gennaio, 19 febbraio, eh, il sito di Food Insider ha registrato più di 4.300 accessi che si sono concentrati soprattutto sulle uh, pagine, e i contenuti che illustravano l'iniziativa un'altra uh, un, un delle novità introdotte è stata quella di estendere eh, l'adesione alle aziende e anche ai ristoranti eh, e qui abbiamo avuto anche quest'anno le, le prime adesioni ehm, e le aziende sono state anche ovviamente molto molto attive sui canali social per manifestare il proprio sostegno all'iniziativa e anche per raccontarla e documentarla. Abbiamo ovviamente utilizzato i canali social di Food Insider per ehm, condividere le, le adesioni che ci giungevano giorno dopo giorno eh, e quindi anche qui... Eh, Abbiamo generato una serie di numeri interessanti che snocciolo molto velocemente, quindi 10.280 visualizzazioni dei contenuti sul nostro profilo LinkedIn. Uh, su Facebook più di 26.000 uh, account persone raggiunte, 990 reazioni, 134 condivisioni e 312 click sul link, che ovviamente invitavano ad approfondire. Su Instagram invece abbiamo utilizzato le stories per raccontare le, le adesioni e dare visibilità a tutte le realtà che aderivano con una copertura delle stories che ha superato le 5.600 visualizzazioni. Per arrivare... Ad un risultato che eh, quest'anno ci ha visto aumentare notevolmente il numero di pasti sostenibili, più di 500.000 pasti eh, sono numeri in difetto, eh, più di 195 adesioni tra comunità, università, ospedali e aziende con un aumento del 65% rispetto alla precedente edizione. Anche sui media abbiamo avuto una copertura importante dell'iniziativa con un servizio che ci ha dedicato il Tg1, il grandissimo supporto e sostegno di Massimo Cirri e Sara Zambotti, eh, sia all'interno dell'iniziativa Mi Illumino di meno, eh, sia anche con un proprio un contributo video che hanno realizzato in occasione della nostra diretta dove abbiamo raccontato, dato visibilità ad alcune delle 195 realtà che hanno aderito e un servizio anche del Digitremarche eh, su, con un focus sul, sul comune di Fano. Ovviamente eh, non sono mancati comunicati stampa in, tutte, in tutta Italia, tutte le realtà che hanno aderito hanno poi... Mh, coinvolto, diciamo, condiviso il nostro comunicato stampa o elaborato un proprio comunicato stampa. Come abbiamo raggiunto questi risultati? Abbiamo raggiunto fondamentalmente, eh, usando tre leve, la competizione tra i comuni, il fatto di pubblicare i diversi post no, che documentavano le varie adesioni ha, eh, diciamo, provocato una competizione positiva no, tra le diverse, diverse realtà, eh, anche l'infografica ad esempio ci arrivavano delle mail dove ci dicevano ah ma ci siamo iscritti ma non vediamo la nostra realtà sull'infografica o non vediamo il post quindi c'era un'ansia anche di vedere diciamo, pubblicati sui, propri, sui nostri canali social la propria adesione la leva della visibilità, come dicevo prima, quindi eh, tutte le realtà che hanno partecipato hanno prodotto davvero decine e decine di, di contenuti che noi abbiamo ovviamente condiviso sui nostri canali social e grazie anche al network di relazioni che Food Insider ha costruito in questi, in questi anni di attività. Ma il vero dato, diciamo, importante è quello eh, sul cambiamento che abbiamo generato e che stiamo generando Uh, grazie anche a questa iniziativa dove abbiamo potuto vedere uh, menu uh, green, quello che vedete alla vostra sinistra sono alcuni piatti della mensa scolastica di Roma, così come anche mense universitarie che hanno dedicato una maggiore attenzione a questo, a questo tema. Uh, feedback anche che abbiamo ricevuto, come questo della dottoressa Elisa Marano, del responsabile della ristorazione scolastica del comune di, di Pesaro, dove ci dice che eh, grazie a questa esperienza introdurranno anche il grano saraceno no? uh, nei, nei propri menu e che è stato un input fondamentale per iniziare davvero un cambiamento nel proprio servizio di refezione scolastica. Non sono mancate anche ovviamente le attività di monitoraggio sia sotto forma di gioco con i bambini che potevano votare il gradimento di alcuni piatti no? con eh, gli emoticon ma anche con un vero e proprio monitoraggio dove ri, eh, i vari comuni, le varie organizzazioni rilevavano il eh, grado di soddisfazione di alcuni, di alcuni piatti e i numeri sono assolutamente, assolutamente positivi. Successivamente all'iniziativa abbiamo prodotto un survey per chiedere a tutte le realtà che hanno partecipato, eh, chiedere un loro feedback, un loro riscontro e come potete vedere anche qui dei dati, i piatti sono stati graditi da più del 72%, gli utenti, cioè i bambini o anche i dipendenti delle aziende hanno gradito eh, questa iniziativa, intorno all'80%, e la domanda, ha intenzione di proseguire questa strada intrapresa attraverso inserendo più piatti green nel proprio menu? Il 98,6% ha, ha risposto sì. Poi abbiamo raccolto tutta una serie di eh, feedback, di notizie, di, di condivisioni, di osservazioni. Eh, anche qui, insomma, eh, sono tutti molto entusiasti e ci chiedono ovviamente di, di continuare, di continuare questa, questa iniziativa per coinvolgere sempre più realtà. La prossima sfida per l'edizione 2024 è quella di riuscire a calcolare anche la Carbon Footprint, anzi approfitto di questo palco per invitare professionisti o aziende che siano in grado di supportarci in questa attività, magari nel farsi avanti, eh, contattarci per eh, provare a collaborare per elaborare questo dato che per noi è assolutamente importante, aumentare le iniziative di adesione soprattutto nel sud Italia, soprattutto superare le 600.000 adesioni per il 2024. Io ho terminato, ehm, se volete approfondire ehm, di più su questa iniziativa vi invito a consultare il sito di Food Insider o i nostri canali social. Grazie. Mille. Io ti ringrazio molto Antonio, devo dire, leggevo giusto pochi giorni fa un articolo su un'iniziativa di educazione al cibo eh, fatta in un'università statunitense, dove si vedeva che dopo alcuni interventi in cui si spiegava quello che è l'impatto ambientale delle cose che mangiamo, eh, erano cambiate le scelte delle persone alla mensa universitaria. Quindi le persone prendevano meno carne, eh, cercavano solo magari meno. di mangiare la carne solo un paio di volte alla settimana e prendevano più verdure, prendevano più legumi. Quindi ogni volta che facciamo divulgazione sugli stili di vita maggiormente sostenibili, un pezzettino uh, di realtà cambia, quindi continuiamo <ride> a farlo sempre di più. Assolutamente sì. Vi ringrazio. Grazie e a, a voi allora. e buon Freelance Camp, ci vediamo a maggio.